Harry Stiles, la nuova fiamma è un angelo di Victoria Secret. È un periodo magico per Harry Stiles, ricorderà il 2017 come il suo anno indimenticabile. Prima il successo del debutto da solista dopo l'esperienza con di Rektion. Poi un ruolo in quello che probabilmente è il film più importante dell'anno, Dunkirk di Christopher Nolan. In uscita nei cinema italiani il 31 agosto, ma già accolto da recensioni entusiastiche. E ora per Harry pare che sia arrivato anche il grande amore. Lei si chiama Camille Rove ed è una modella francese. Camille è nata a Parigi, ha 27 anni, quindi qualcuno in più del nostro Harry che ne ha 23, e da tempo, causa lavoro da modella, vive soprattutto negli Stati Uniti, tra New York e Los Angeles. La sua carriera è iniziata quasi per caso, quando un talent scout l'ha notata, era il 2008 e lei era una ragazzina che avrebbe fatto molta strada. Negli anni ha collaborato con diversi marchi di moda, tra cui Victoria's Secret. Nel video qui sotto la potete vedere sfilare sulla passerella come Angelo al minuto 1.24.